Allora, si dà il fondo, dopo averlo cartato tutto deve essere liscio come veramente il vetro, quindi carta prima più doppia, eh, siamo partiti dalla 104. non lo trovo più, fino ad arrivare addirittura alla 800 che leva tutte le impurità, tutti i piccoli rimasulli diciamo. Quindi quando è liscio come, appunto, come un legno nuovo, quindi lo, ci passate il dito non ci deve essere nessun diciamo, nessuno spessore, diciamo così. Allora si dà il fondo. Il fondo per legno, detto anche prime, <ride> se mi riesce. Unino alla volta. Senza furia, perché sennò si rovina tutto il lavoro, quindi ci vuole giorni per fare una bella verniciatura. Allora, ora noi siamo in un ambiente ventilato, un ambiente completamente aperto, sono da solo, ma la prima cosa è la, la salute, quindi la mascherina. Se si attiva l'ambiente di fiu si è fondamentale.